Ehi, hey, sono un palloncino, che fai di bello? Io, io, io nulla, me ne sto qui anche a leggera mezz'aria eh, eh, Sai, sono un palloncino eh, Sì, insomma eh. Mi hanno creato senza braccia, attaccato al mio corpo Solamente questo Cavolo, chiaro Cavolo, quanto è bello sto filo è lungo, lungo, lungo, così i bambini possono farmi volare in alto. Adoro adoro Halloween, intendo, perché sono perfetto per un costume di itte. Amo ah, le caramelle. E, e, e tu invece che cosa hai fatto ad Halloween? Io niente, odio questo cazzo di filo e odio questo rosso, è davvero meraviglioso. Mercurio, eh, meno male che non fanno più termometri come la volta. E, erano davvero molto pericolosi per i più piccoli. Invece è un peccato di tutto e tutti, soprattutto quei piccoli pitulanti. <ride> possono tranquillamente andare tutti quanti. A ah, ad Halloween che cosa hai fatto? Io mi sono vestito da vegano Ehi, io mi sono vestito da cetriolino Ma tu sei già un cetriolino Ero nudo A qualcuno serve una prevendita? Sì grazie, a me servirebbe una